Amici di Piaventi, benvenuti allo stadio comunale di Sant'Agnello per seguire insieme la gara Sant'Agnello-Barrese valida per la nona giornata del Girone C del campionato d'eccellenza della Campania. Squadre che affrontano questa gara con questa classifica che vede il Girone C in testa il San Giorgio con 18 punti, Barrese 14, Pomigliano Scafatese 12, Sant'Agnello 10, Vikequenze 2. Barrese che ha vinto quattro partite, ne ha pareggiate due e perse altrettante mentre invece il Sant'Agnello tre vittorie, un pareggio e quattro sconfitte arbitra l'incontro il signor Simone Palmieri di Avellino coadiuvato dagli assistenti Avena di Battipaglia e Arcella di Fratta Maggiore Mauro Guerrera e con me Alessandro Guerrera vi danno il benvenuto per seguire insieme questa gara con, passiamo subito alla lettura delle formazioni che tra qualche secondo scenderanno in campo partiamo dagli ospiti, dalla Barrese, Maglia Rossa, Calzoncini Blu numero 1 Martucci, numero 14 Di Benedetto, numero 5 Velotti numero 22 Maturo, numero 33 Severino 4 Rinaldi, 8 Borrelli, 73 Coppola, 9 Spilabotte, 3 Miranda e 48 Lepre l'allenatore è il signor Massimo Perna Sant'Agnello invece che si schiera con Cannerola, Ammendola, Elefante, Veniero, De Palma, Tizzano, Alfano, Sorrentino, Solimeno, Maiorano e Ferraro. L'allenatore è il signor Gianluca De Angelis. Le squadre in questo momento fanno il loro ingresso in campo. Come da protocollo scende prima la squadra ospite, quindi toccherà la squadra padrona di casa del Sant'Agnello che si schiera con maglia bianca, calzoncini bianchi e la maglia presenta una fascia blu lungo il fianco Alessandro, cosa ti aspetti da questa gara? Eh, mi aspetto sicuramente due squadre che lotteranno per portare tre punti a casa ormai questa partita è decisiva, siamo alla penultima giornata del girone chiaramente per, per la Barrise la vittoria potrebbe essere importante ed anche eh, definitiva per un passaggio ai playoff per arrivare in Serie B Ricordiamo che per ogni girone passano i playoff le prime tre classificate, mentre invece la quarta deve ricorrere all'eventuale ripescaggio. E Ricordiamo che la Barrese con questi 14 punti, un'eventuale vittoria, la lancerebbe verso i playoff mentre invece Sant'Agnello ha bisogno di vincere sia questa gara che la prossima per sperare di rientrare tra le prime tre del girone. È tutto pronto, sarà la Barrese a battere il calcio d'inizio di questa gara. Si attende il fischio del, del signor Palmieri. Dai, ragazzi, forza! È il numero 71 Coppola che si incarica della battuta del calcio d'inizio di questa gara. Ultimi controlli dell'arbitro. Alessandro qualche assenza nella Barrese, innanzitutto Capitan Polverino, quindi c'è anche Minicone che assente. Ora è tutto pronto. Queste sono assenze importanti, considerando che sono comunque due uomini fondamentali per la Barrese. Hanno deciso anche alcune partite con, eh, con il loro volo e poi con le loro giocate. Sono partiti con Rinaldi che lancia subito in avanti sulla fascia destra per Di Benedetto. La palla però termina in rimessa laterale. Abbiamo qualche angolo di buio sulla visuale del terreno di gioco perché non riusciamo a coprire tutto il, il campo quindi ci scusiamo se in qualche momento eh, diciamo abbiamo qualche pausa nel raccontare la gara da dire che noi siamo praticamente a bordo campo non... Non a bordo campo alle spalle addirittura delle panchine quindi le panchine ci oscuriscono la visuale intanto adesso è Velotti che lancia sulla sinistra viene anticipato Severino rimessa laterale rimessa laterale in zona d'attacco per la Barrese Severino anzi era Miranda indietro per Severino ancora Miranda fermato ancora una volta rimessa laterale ora è Rinaldi il suo tocco è fuori misura e quindi la palla termina rimessa laterale tocca ora al Santagnello rimettere in gioco il pallone con le mani recupera la palla al centrocampo Rinaldi di testa per Lepre anticipato ancora una volta rimessa laterale Prova subito a mettere le tende nella metà campo avversaria, la squadra ospite, alla ricerca di una vittoria che potrebbe significare playoff. Ora è maturo, sulla destra per Velotti, il capocannoniere della Barrese. Il suo lancio in avanti questo. per Lebre, la palla è leggermente lunga e se ne impossessa il portiere Cannerola che fa ripartire così il Sant'Agnello. E La Barrese, subito con un pressing alto, cerca di, di portare all'errore la squadra avversaria. Ora è Sorrentino, zona centrale del campo. La palla per Solimeno leggermente lunga, la riconquista Borrelli. Subisce un fallo nel cerchio di centrocampo. Fallo commesso da Solimeno. Se ne avvede l'arbitro e fisca così un calcio di punizione in favore dei russi della Barrese. Se in carica della battuta Rinaldi. Osserva il piazzamento dei compagni, il numero 4 della squadra ospite in maglia rossa vicino per maturo la palla torna ancora a rinaldi quindi sulla sinistra per severino il lancio in avanti di severino è controllato dalla difesa ma recupera borrelli tiro rimpallato all'ultimo secondo dalla sembra da ammendola che ha ribattuto la conclusione di borrelli in una posizione davvero favorevole eh, per cercare sì. il gol del vantaggio adesso si ferma perché la, la botta è stata veramente forte ravvicinata soprattutto Infatti è proprio lo stesso Amendola che accusa un problema fisico per il tiro che lo ha, preso nel, lo ha colpito nelle zone un po' più delicate. L'arbitro controlla che il calciatore numero 2 del Sant'Agnello sta bene e quindi può riprendere con il gioco con una rimessa laterale in favore della Barrese. C'è un tocco con le mani, protestano i calciatori della Barriese, non è così per l'Apio. Intanto arriva una conclusione di Rinaldi da fuori aria, che impegna una parata a terra a Cannerola. Il tiro che non sembrava insidioso, almeno dalla nostra prospettiva, invece ha messo in difficoltà il portiere del Sant'Agnando. Ora prova a uscire dalla pressione della Barrese nel Sant'Agnello, ma è bravissimo a, a recuperare palla, quindi Di Benedetto viene fermato in rimessa laterale dal numero, dal numero 3, Elefante. Comunque a me la Barrese sembra che sta giocando qua. praticamente con una, cioè una difesa a 3 lo si vede anche adesso che si deve battere la rimessa laterale con Di Benedetto che è, sta facendo praticamente all'esterno di centrocampo C'è ancora un tocco di mano, ma l'arbitro fischia però un calcio di punizione per l'intervento irregolare ed eh, è anni di Sorrentino, quindi c'è un calcio di punizione per il Sant'Agnello. E il capitano della squadra Veniero che lancia in avanti verso Solimeno. Ancora perché... un tocco di mano di un calciatore della... del Sant'Agnello, questa volta se ne avvede l'arbitro e quindi ha fischiato un calcio di punizione in favore della Barrese. In 5 minuti già quattro falli di mano, però al momento ne è stato chiamato uno solo. ora la Barrese che prova avvicinarsi all'area di rigore c'è un, un gioco pericoloso e danni di spilabotte che era in fase di controllo del pallone c'è stato il gioco pericoloso di un avversario le proteste di Sorrentino ma per l'arbitro è calcio di punizione e in una zona del campo interessante perché la Barrese nelle partite precedenti ci ha abituato a conclusioni su calci di piazz piazzati davvero interessanti vedremo che soluzione adotterà in questo momento e questo tiro dalla, da circa 20-25 metri. Sulla palla Spilabotte Rinaldi, che calcia proprio Spilabotte. Sembra una, una, soluzione, di... no. una soluzione, il tocco di, di Rinaldi per la battuta di potenza di Spilabotte. Vediamo un poco se questa è la soluzione scelta dai calciatori della Barresa. che attende il fisco dell'arbitro, che sta facendo rispettare la distanza regolare alla barriera. Il tocco di Rinaldi, la conclusione di Spilabotti, il tiro è deviato, la deviazione rallenta la potenza del tiro, il portiere Cannerola può bloccare senza nessuna difficoltà. Settimo minuto, sempre 0-0 tra Sant'Agnello e Barrese, ricordiamo. Nona è penultima giornata del girone C del campionato d'eccellenza dell della campagna. Ora c'è un'azione in attacco del Sant'Agnello. È Alfano che imposta l'azione e conquista un calcio d'angolo. E si è preso a battere Capitan Veniero. La battuta in area di rigore, allontana la palla Maturo. Ancora un rigore, c'è cioè il gol, ma la posizione è regolare, questa volta l'attaccante del Sant'Agnello è stato pescato in netta posizione di fuorigioco dall'assistente dell'arbitro. Quindi punizione prontamente sfischiata. il gol quindi di Solimeno in fuorigioco è annullato e quindi il risultato resta sullo 0 a 0 quando siamo giunti all'ottavo minuto di questo primo tempo dai là dai là dai là vai ne dai dai vai dai dai dai dai dai dai dai dai dai dai dai dai dai dai Ci sono le palle dell'allenatore, dell della Barrese, per una serie di falli che secondo il tecnico del, dei Rossi ci sarebbero stati e Calabria non ha rilavato. Intanto ora è Rinaldi che gira sulla sinistra per Severino. Il lancio in avanti. Oh, C'è il portiere, il portiere Cannerola del il portiere Canerola del Santagnello calcola male la traiettoria del pallone la palla rimbalza, lo scavalca e per sua fortuna esce fuori e non entra in porta è stato anche abbastanza fortunato il rimbalzo l'avrebbe potuto anche mandare la palla direttamente in porta ora ancora il Santagnello in fase attacco con un lancio sulla sinistra per Elefante Elefante è anche l'ultimo a toccare e quindi la rimessa laterale in favore della Barresa di Benedetto che prova a raggiungere l'epre ma viene anticipato quindi Borrelli ancora Questo un fallo di mano, mano che l'arbitro non, non rileva quindi e eh, eh, eh, quindi il corredore eh, il... eh, continua il possesso eh, palla del Sant'Agnello ha eh, ragione ti sei distratto arbitro intanto l'arbitro Parmieri sta ricamando l'allenatore la, la, della Barrese Perna per le proteste a nostro avviso legittime del tecnico della squadra ospite perché ci sono stati diversi falli di mano l'arbitro li ha ritenuti tutti involontari però a nostro avviso qualche punizione in più forse c'è controlla la Lepre, quindi consente al Sant'Agnello di allontanare ancora il pericolo batti e ribatti con Borrelli che viene anticipato quindi c'è Rinaldo ancora che andrà a palla, ancora Borrelli quindi Reniero ora prova a mettere ordine lancia in avanti verso il numero 11 Ferraro anticipato la difesa della Barrese che ora imposta l'azione con spilabotte, controlla il numero 9 della, della Barrese. nel contrasto è l'ultimo a toccare palla e quindi la rimessa in gioco spetta ai bianchi del Sant'Agnello. Ancora Veniero per Tizzano, in verticale per Ferraro. Avanza Tizzano, palla sulla sinistra per Elefante. Elefante si libera l'avversario ma il suo cross è controllato senza problemi dal portiere Martucci e quindi la Barrese può ripartire con la rimessa in gioco del portiere. Il lancio di Severino in avanti verso Lepre però è lungo e quindi la palla arriva in nuova qua, tra le mani del portiere Cannerola. C'è ora un fallo commesso da Spilabotte ai danni di Alfano. Già ha battuto la punizione con Veniero che imposta la colazione. Intercetta la palla l'arbitro. Ha intercettato la palla l'arbitro, quindi come da regolamento tocca a lui una rimessa in gioco. Palla contesa, palla contesa che spetta all'ultima squadra che ne era in possesso, in questo caso è Sant'Agnello, quindi restituita a Veniero. Ora avanza a Mendola. Ottimo l'anticipo di Velotti, quindi Lebre. Quindi Coppola, ancora Rinaldi sulla sinistra per Miranda, indietro per Spilabotte. Rinaldi, la finta di Rinaldi intelligente, la finta di Rinaldi che permette a Maturo di impostare l'azione con calma. Quindi Velotti, ancora Rinaldi, sulla destra per Borrelli. In area di rigore verso Coppola controlla male il 71 della Barrese, e quindi può ripartire il Sant'Agnello con De Palma ora è la palla è smissata sulla destra si torna ancora centralmente verso De Palma quindi Tizzano al vicino Amendola il lancio in avanti di Amendola c'è un intervento davvero efficace da parte di Miranda ora è Rinaldi che imposta l'azione per la Barrese. Pi la botte, Borrelli. Ora è Sant'Agnello ancora con Elefante che sulla sinistra il cross è ribattuto da Maturo. Rinaldi lotta al limite dell'area di rigore, conquista però palla ancora una volta la Sant'Agnello. Intanto prende un colpo Coppola, resta a terra, l'arbitro interrompe il gioco per verificare le condizioni del numero 71 della Barrese. Possiamo dire che dopo i primi minuti dove ci sono state delle occasioni per la Barrese, il gol annullato al Sant'Agnello adesso è ormai qualche minuto che la partita è diventata molto fisica, ci sono molti scontri a centrocampo, palla che viene persa e poi riconquistata sul fronte opposto da entrambe le squadre. si è preso il gioco con una palla contesa restituita alla Barrese, quindi ora è Maturo, lancia davanti di Maturo per Lepre, spizza la palla a Lepre, non trova nessun compagno libero in area di rigore, <coughs> quindi la palla arriva in nuovo tra le mani di Cannerone, che ha già fatto ripartire i suoi, mentre si gioca il quindicesimo minuto di questo primo tempo, sempre 0-0 a -0 tra Sant'Agnello e Barrese. Maturo sulla sinistra per Severino, centralmente per Rinaldi. Di prima il tocco del numero 4 della Barrese non trova compagni liberi e quindi la difesa del Sant'Agnello può recuperare palla senza problemi e far ripartire l'azione d'attacco. lancio di elefante controllato da velotti che di prima lancia verso lancia verso lepre arbitro palmieri si avvede dell'intervento irregolare del 45 della barrese calcio di punizione Veniero imposta per il Santagnello sulla destra per Alfano quindi Sorrentino ancora Sorrentino zona centrale del campo torna sulla destra il numero 8 del Santagnello il lancio di De Palma trova dell'area di rigore Solimeno all'indietro Solimeno C'è ora un incursione di Alfano sulla destra, fermato in rimessa laterale. Quindi ancora Sant'Agnello in possesso palla in zona d'attacco. Lo scambio tra Ferraro e Alfano non ha buon esito, la palla termina a fondo campo e quindi toccherà al portiere Martucci rimettere in gioco e far ripartire la Barrese. Mm. Lascia Martucci lascia l'incarico della rimessa in gioco a Maturo il lancio sopra la metà campo di testa Veniero dopo una serie di batti e ribatti la palla però torna in possesso della difesa del Sant'Agnello che con una serie di tocchi di prima elude il pressing alto della, della squadra ospite è stato tocchi di prima dalla Sant'Agnello sì eh, ottima azione poi spiegata con, con un lancio lungo e poi è anche da sottolineare che spesso gli attaccanti alla Varese sono praticamente da sole di nuovo praticamente giovano. in due a volte sono anche troppo distanti così è difficile fare una difesa avversaria che sembra essere anche abbastanza organizzata almeno per il momento una difesa che ha tratti anche a 5 ora è Spilabotte che c'ha un po' di metri davanti il suo lancio avanti, completamente sbagliato in una zona dove non c'è nessun compagno e vanifica così questa potenziale azione pericolosa della squadra ospite credo che se la Barise voglia fare male al Sant'Agnano debba attaccare soprattutto al centro perché al centro di Sant'Agnano spesso e volentieri come è successo adesso, lascia praticamente delle voragini. Adesso la butta l'ha sfruttata male. però non è la prima volta che accade. Questa volta è stato proprio clamoroso. Ed evidente. Ancora il Sant'Agnello che con una serie di tocchi di prima riesce a eludere il pressing della squadra avversaria. Ora un cross in aria di rigore. Scavalca il portiere, ma la palla è lunga per tutti. E ora c'è Elefante che lotta con Di Benedetto per la conquista del pallone. Alla fine c'è l'intervento risolutore di Velotti che fa rimbalzare la palla sul corpo di un avversario. Quindi c'è una rimessa in gioco ancora per la Barrese. Quando siamo giunti al ventesimo minuto di questo primo tempo sempre Sant'Agnello 0 Barrese 0. Io qua non vedo niente, qua non vedo niente. Tengo... C'è un problema con il pallone, si sta procedendo al, al cambio dello stesso. Ora è Severino sulla fascia sinistra, viene fermato da un avversario, attenzione c'è di rigore, c'è un calcio di rigore per un tocco di mano. Prima svolta della gara al ventunesimo c'è un calcio di rigore in favore del Sant'Agnello. È stato un tocco in area di rigore con la mano di un difensore della Barrese. L'arbitro quindi Palmieri fisca il rigore. Rigore che si incarica di battere il numero 10 Maiorano. Quindi Maiorano contro Martucci. Parte Maiorano. Lo stava quasi parando Martucci, ma la palla comunque entra in porta. E passa così in vantaggio il Sant'Agnello con un calcio di rigore realizzato da Maiorano al ventiduesimo minuto di questo primo tempo, cambia il risultato. Sant'Agnello 1, Barrese 0. Come abbiamo visto dal, dal replay, fallo di mano, c'è cioè tutto è ineccevibile il calcio e punizione, però forse, forse è avvenuto fuori aria. Siamo proprio al limite, almeno. Così sembra anche dalla, dalla prospettiva della telecamera. Mm. resta qualche dubbio sul questo fallo fischiato contro la Barresa in area di rigore sembrerebbe che la palla abbia toccato il ginocchio no. del difensore no. Del... No. Il, il, bra, il braccio lo pende c'è il tocco di mano bisogna solamente vedere se è fuori o dentro l'aria perché siamo proprio al limite chiaramente una, è una decisione difficile noi comunque stiamo anche vedendo da una prospettiva di una telecamera che si trova dall'altra parte del campo rispetto a dove è venuto il fallo Fatto stare la Barresi ora è costretta a rincorrere il risultato, e c'è un fallo di lepre, viene anche ammonito. Quindi, il primo ammonito della, della gara è lepre il numero. Quindi il cambiato il punteggio qui sul campo comunale di Sant'Agnello, sempre il Sant'Agnello in vantaggio ora per 1-0 dopo il rigore realizzato da Maiorano e c'è anche il primo ammonito della gara, il numero 45 dalla Barri Celebre per un intervento abbastanza duro. Pallo commesso proprio ai danni dell'autore della, dell del gol del momentaneo vantaggio del Sant'Agnello c'è una serie di batti e ribatti nel cerchio di centrocampo alla fine Severino che tocca per ultimo il pallone la palla termina rimessa laterale Ancora al limite dell'aria è il centravanti Solimeno del Sant'Agnello, smista sulla destra per Alfano. Allontana per un attimo il pericolo la difesa della Barriese, ma recupera a palla il Sant'Agnello con Veniero. In verticale per Solimeno, questa volta ancora un controllo errato da parte del calcio dei giocatori in maglia rossa. Anche Sorese Severino che controlla, protegge la palla e fa in modo che l'assista termini in fondo campo quella rimessa in gioco del portiere Nortucci. ora è Lebre ancora una volta un controllo sbagliato da parte del calciatore della Barrese che favoriscono il recupero palla della Sant'Agnello ora è Borrelli lotta Borrelli esce vincitore il lancio in avanti verso Spilabotta però lungo e fuori misura quindi il portiere Cannerola può far sua la palla e far ripartire i padroni di casa. Questa volta gli scambi tutti di prima del Sant'Agnello non hanno un buon esito. Ancora Borrelli, Borrelli recupera palla per la Barrese, quindi Velotti, in avanti. Quindi Lepre. Vabbè. Vabbè. Vabbè. Vabbè. le mani a Mendola a recupera palla la difesa della Barriese con il portiere Martucci che viene avanti, anticipato Lepre ancora possesso palla per uh, Sant'Agnello con Alfano, il lancio in avanti per uh, Solimene batte e ribatte, la palla arriva sul lato opposto quindi viene messa in cassaforte nella retrovia della squadra di casa con Sorrentino che imposta ora per uh, Alfano, quindi ancora Tizzano cerca di centrocampo per il 6 dei bianchi palla sulla destra, lancia fuori misura e pallone termina così, rimessa laterale ventottesimo del primo tempo Sant'Agnello 1, Barrese 0 Alessandro, la Barriese ha difficoltà a trovare sbucchi in attacco oggi? Non, non riesce a trovare, soprattutto i centrocampisti che, che accompagnano l'azione, I, i due centravanti sono troppo soli. E spesso si è anche costretti a fare dei lanci lunghi, c'è un fallo, che non portano a nulla, praticamente. o almeno fino ad ora non hanno portato a nulla. Sono un po' troppo lontani dalla porta gli attaccanti della Barriza, a mio avviso. Sì. Ripeto che secondo me la Barrese se vuole far male al lo deve attaccare in posizione centrale. In fase di possesso di possessi lo sta, difende a tre e spesso i centrocampisti attacca, sono molto alti per, attac per attaccare in massa. Vediamo gli sviluppi di questo calcio di punizione Rinaldi, Rinaldi, allora in area di rigore. È lunga per tutti e la palla termina così a fondo campo e svanisce anche questa azione della squadra ospite 29esimo del primo tempo sempre Sant'Agnello 1 Barrese 0 il gol sul calcio di rigore al 22esimo realizzato da Maiorano. il tiro di Solimene c'è il raddoppio il raddoppio del Sant'Agnello Bellissima azione del Sant'Agnello tutta di prima che libera al tiro il numero 9 Solimene il suo tiro grande culo. fa assumere la palla una traiettoria imprendibile per il portiere Martucci e quindi alla mezz'ora del primo tempo c'è il raddoppio del Sant'Agnello con Solimene Grande gol azione veloce che ha portato al tiro solimeno che ha calciato benissimo non poteva farci nulla il portiere della barese martucci prende un doppio cambio nella, nella barese Asciù, vai, Asciù! vai! Asciù, partita 2, Asciù! C'è un doppio cambio nella, nella Barrese, entrano il numero 11 Ascione e il numero 18 allegretta. Ed escono Severino e Coppola. Vai, vai, vai. 71 alle 18 18 18 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 Allegretta e di Ascione Prova Allegretta per Lepre il suo tiro è rimpallato allontana la difesa del Sant'Agnello e può ripartire ancora Solimene. Solimeno, Solimeno, avanza sulla destra il lancio per Maiorano. il cross in aria però Grazie è facile prendere il portiere Martucci ora è già ripartita la Barrese Spilabotte torna da Rinaldi in verticale per Miranda indietro ancora per Spilabotte quindi Rinaldi il tocco di lepre per Borrelli il suo passaggio sulla destra è però intercettato ancora una volta dalla difesa del Sant'Agnello e può ripartire c'è il recupero di Allegretta l'intervento scivolone e mette la palla in rimessa laterale ma intanto la Barrese è sotto di due gol deve trovare il, lo spazio giusto per poter attaccare in maniera un po' più pericolosa il Sant'Agnello Stai dando una munizione per, per Mister Perna, per uh, proteste. lo scatto di Maiorano in avanti viene però anticipato dalla difesa della Barrese in rimessa laterale in zona d'attacco per il Sant'Agnello che ricordiamo è avanti di due gol per le reti di Maiorano sul rigore al 22esimo e raddoppio di Solimene al 30esimo lancio in avanti però ancora una volta non trova compagni liberi. Maturo, ora Allegretto prova a scambiare con lepre. Ma ancora una volta buon gioco la difesa del Sant'Agnello. Allontana di nuovo il pallone e la Barrese deve risalire di nuovo tutto il campo per avvicinarsi alla porta del Sant'Agnello. Il lancio ora di Maturo sulla destra, intercettato dalla difesa. Quindi Miranda ha anticipato in maniera fallosa questa volta il numero 3 della Barrese. C'era un calcio di punizione per il gioco pericoloso. C'è un richiamo per Alfano che non ha rispettato la distanza nel momento della battuta e della punizione. Punizione che si incarica di battere, come sempre, Rinaldi. Osserva il piazzamento dei compagni. La palla a area di rigore, batte e ribatti, questa volta la direzione di testa di Lepre. Termina al lato. è l'occasione più importante della partita della Barrese, rimuovendo questo, vicino al gol con questo colpo di testa. La Barrese sembra aver accusato il colpo dei 2-0 Alessandro. Sì, non è facile. Questa sembra essere una partita nata veramente storta. Vediamo se, re... se la Barrese riuscirà a raddrizzarla. Però secondo me basta un episodio per ridare coraggio certo. alla squadra ospite, quindi poter la partita è ancora lungo, rimettere sulla... sui binari giusti il risultato. Cavaglio dai! Ora c'è un errore nello sviluppo della manovra del Sant'Agnello. ne può approfittare la Barrese con una rimessa laterale che si incarica di battere di Benedetto. Rimessa laterale sulla fascia destra, mi sono andato per la Barrese. Ma allontana ancora una volta il pericolo il Sant'Agnello, quindi maturo. Alza la direttore della palla, quindi spiega a butte, anzi è Ascione. Fermata ancora una volta l'azione d'attacco della Barrese, riparte il Sant'Agnello questa volta è determinante l'intervento di Pelotti che evita ancora una volta il filtrante per l'attaccante del Sant'Agnello Eh, C'è un doppio fallo e quindi ammonizione. Fallo tattico da parte del numero 8 Sorrentino. E anche per lui scatta... Eh, però qui attenzione. Eh. L'arbitro Palmieri prende nota del nome del numero 8 del Sant'Agnello. Secondo minuto di questa gara dopo il 45 lepre del, della Barrese, Maduro tocca vicino per Velotti il lancio in avanti ancora una volta. La spizzata di testa di Ascione, ma la palla termina innocua tra le mani di Cannerola. Il lancio di Cannerola intercetta Pelotti, quindi rinaldi ascione controlla zona centrale del campo subisce un fallo se ne vede l'arbitro e quindi c'è ancora una punizione per la barrese 38esimo della ripresa sempre sant'agnello 2 barrese 0 maturo ancora rinaldi sulla sinistra per miranda ancora rinaldi di prima batte i ribatti con Maturo che prova a lanciare Asciona, ha preso un colpo uno dei centrocampisti del Sant'Agnello, l'arbitro interrompe il gioco per consentire i soccorsi. Alessandro, secondo me cosa dovrebbe fare la Barrese per, per aumentare il tasso di pericolosità? S secondo me la Barrese dovrebbe passare al 4-2-3-1. Okay. Mettere un uomo più in mezzo che si viene a prendere la palla e cerca di giocarla. E poi il, il modulo adottato spesso dalla Barrese quest'anno? Sì, ma non.. sempre con equilibrio perché comunque la partita ancora è ancora recuperabile, non bisogna... Dare eh, il tutto per tutti, abbordare però. Io fare così prova ora a ripartire la barrese con Di Benedetto il lancio in avanti per Allegretta, tutto solo, controlla. controllo di allegretta però non è il migliore e quindi la palla termina ancora una volta rimessa laterale. C'è un cestino, grazie. Stavolta Di Benedetto interviene in maniera irregolare, quindi c'è un calcio di punizione in favore del Santagnello per il fallo commesso da danni di Maiorano. la battuta di Amendola per Veniero la palla in verticale per Ferraro sbagliato il tocco dell'11 del Santagnello poi ripartire la Barresa Rinaldi. sulla destra indietro per Borrelli la sua parabola in area di rigore esce il portiere, le spinge di pugno ma la ribattuta di pugno eh, a momenti Provocava un autogol dello stesso portiere, sarebbe stato un, uh, un classico collonzo, invece per fortuna allora, la seconda a... volta il portiere Canerola è fortunato, sbaglia l'intervento ma la palla termina fuori dallo specchio della porta. Il cross in area di rigore, batte e ribatte ancora, allontana questa volta Ferraro, recupera nel cerchio di centrocampo Maturo. sbaglia di via matura e può ripartire con una pericolosissima azione di contropiede il sant'agnello attenzione ora elefante elefante il tiro di elefante termina alto sulla traversa per fortuna della barrese ottima ancora l'iniziativa del sant'agnello ripartenza velocissima della, dei padroni di casa e al 42esima vanno ancora vicino al gol Allegretta Borrelli buone, buone. Con le mani di Benedetto, quindi Rinaldi in avanti. Non arriva sulla palla Ascoli, viene anticipato Borrelli. Dai, dai! dai. Alessandro questo gioco tutto di prima in velocità del eh però che ha un errore la pressione della Barresa mette in difficoltà la Barresa ma spesso mettono errori di misura e la Barresa a mio avviso dovrebbe anche essere brava ad approfittare di questi errori così di misura nei, nei passaggi della squadra c'è ora un ammonito c'è un ammonito con un calciatore in banchina non siamo riusciti bene a vedere il numero del calciatore ammonito sarebbe importante per la Barrese chiudere il primo tempo almeno sotto di un gol per poterlo poi recuperare della ripresa perché anche in pareggio in questa gara può essere fondamentale per la squadra ospite l'arbitro fa rispettare la distanza e la barriera sul punto di battuta come sempre il numero 4 Rinaldi fisca l'arbitro parte Rinaldi il cross in area di rigore il colpo di testa questa volta di Borrelli però in precarie condizioni di equilibrio il colpo di testa termina, termina fuori e quindi ce l'ha rimessa in gioco da fondo campo per il portiere Cannerola Alla battuta da fondo campo il portiere cannerola protesta la Barrese per la perdita di tempo. Del ogni volta che c'è da rimettere in gioco Alla gretta combatte con Leone. Con questa palla, lancio di mezzo. Ma la posizione, la posizione irregolare di, eh, spi, di Spilabotte. Ah, comunque ho sbagliato, uno stupro abbastanza semplice. Inizia in questo momento l'ultimo minuto di questo primo tempo che ha visto una barrese un po' in difficoltà contro il gioco veloce tutto di prima del Sant'Agnello. Sant'Agnello che a nostro avviso è meritatamente in vantaggio di 2-0 per il gol sul rigore di Majorano al 22esimo e raddoppio di Solimene al 30esimo a termine di una splendida azione di tutta di prima. C'è una trattenuta da parte di Maglia da parte di Borrelli per l'arbitro e quindi il calcio di punizione, però prima c'era un tocco di mano dello... Sì, De vedo dello che l'arbitro ha qualche dello difficoltà dello. <ride> a, a, a, a vedere, vedere i palli in mano. mano della squadra di Sant'Agnello. Intanto vengono assegnati due minuti di recupero, quindi si giocherà fino al 47 ⁇ esimo questo primo tempo, questa prima frazione di gioco. Tutto pronto per la battuta, c'è cioè il numero 10 Maiorano sulla palla. Tutto pronto per la battuta? Palla decisamente alta da parte di Elefante, quindi nulla di fatto questo calcio di punizione per, per Sant'Agnello. Dobbiamo sottolineare che per battere questo calcio di punizione è passato quasi un minuto per battere questo calcio di punizione, tra i soccorsi al calciatore colpito e all'arbitro che ha perso un po' di tempo per far rispettare la distanza della barriera della Barrese. Ora è Ascione, che va da Spilabotte. Ancora una volta un controllo errato di Spilabotte, la palla termina la rimessa da grave. Si libera dell'avversario Spilabotte, serve Ascione, una delle ultime opportunità per la barriera, si tira a rientrare, c'è gol! palla che è terminata di un soffio sopra la terravessa con il portiere Cannerola praticamente battuto e eh, proprio su questa azione l'arbitro decide che è tutto per questo primo tempo quindi al campo comunale di Sant'Agnello Sant'Agnello 2, Barrese 0, amici di Piaventi per il momento è tutto, ci risentiamo dopo l'intervallo Guarda, ti va bene allora va allora. bene ragazzi va bene ragazzi va bene ciao ciao ciao ciao ciao lo sapevi che giravano senza di Giravano nel sorrendo. No, no. Non capisco perché non dì. Non mi porti da un lato. Non Devo, ma no, almeno non ci sono. devono mettere uno un che si mette fra la. C'è la punta? mo i tre quarti perché loro centralmente cioè hanno un sacco di spazio, poi il numero 8 è stato ammonito, fanno da mare di falli tattici. Dovrebbe essere qui la bozza. Questo sacco di gente sul profondo, dopo sballano la linea. Loro giocano Quelli fanno il 5-3-2, ma se non volssesse, che cazzo vuoi fare? Mettete un Vimbert. Loro giocano bene che ce l'hanno Sì, ma c'è un, un, un, un, un motivo. Se hanno, se hanno perso 4 modo tipo siano sanno adesso partite eh no, adesso, adesso no, è finito, non eh, è finita, devi prima, è stata una bella azione. Un ma hanno scala. sfruttato il fatto che però loro erano troppo avanti, eh, ma comunque hanno tutti bene. E una bella azione. Amici di Piaventi, bentornati al stadio comunale di Sant'Agnello per seguire insieme il secondo tempo di Sant'Agnello Barrese, gara della nona e penultima giornata della regular season del girone C del campionato d'Eccellenza. Dopo i primi 45 minuti, Sant'Agnello è in vantaggio per due reti a zero, in virtù delle reti segnate al 22esimo sul rigore da Maiorano e al trentesimo da Solimene. L'arbitro Palmieri-Giavellino in questo momento ha dato il via al secondo tempo. Leggiamo velocemente le formazioni delle due squadre. Santagnello con Cannerola, Mendola, Elefante, Veniero, De Palma, Tizzano, Alfano, Sorrentino, Solimeno, Maiorano, Ferraro. Risponde la Barrese con... Marcucci di Benedetto, Velotti, Maturo, Miranda, Ascione che ha preso il posto di Coppola, Rinaldi, Borrelli, Spilabotte, Allegretta che ha preso il posto di Severino e quindi Lepre. Due agli ammoniti di questa gara sono i 45 della Barriese Lepre e il numero 8 Sorrentino della Sant'Agnello. C'è una rimessa laterale in zona d'attacco per la Barrese. Palla in area di rigore. Il tocco di Ascione però è lungo per Borrelli e quindi il portiere Cannerola può intervenire, fare sua la palla e far ripartire così i padroni di casa. Ricordiamo Sant'Agnello in completa divisa bianca con una fascia blu sui fianchi, Barrese maglia rossa, pantaloncino blu con me in postazione di telecronaca c'è Alessandro Guerrera. Alessandro secondo tempo con la Barrese che sembra avere un piglio diverso sembra essere andata sicuramente più decisa in campo e con la voglia di recuperare questa partita il che è ancora possibile, vediamo Spilabotte si accentra il cross in avanti è lungo ancora una volta per tutti buona l'iniziativa di Spilabotte questa volta peccato che il lancio è stato leggermente lungo per i compagni di squadra quindi palla che termina a fondo campo con la rimessa in gioco di Cannerola ricordiamo che c'è anche l'allenatore della Barrese Ammonito che ancora protesta giustamente un fallo d'anni di lepre se ne accorge l'arbitro ricordiamo Simone Palmieri di Avellino quadruato dagli assistenti Avena di Battipaglia e Arcella di Fratta Maggiore punizione poco più avanti del cerchio di centrocampo si incarica dalla battuta come al solito il numero 4 Rinaldi Fisca l'arbitro a parte Rinaldi verso terra per Di Benedetto il cross Di Benedetto ribattuto ancora una volta in calcio d'angolo Barrese è sceso in campo con la voglia di recuperare il punteggio intraprendente la squadra della... di Mister Perna rispetto a un primo tempo dove ha avvertito qualche difficoltà per la manovra veloce e rapida tutta di prima della squadra c'è compresa il gol, no, peccato ancora vicino al gol la Barrese con Miranda su azione d'angolo e c'è una munizione anche per il numero 2 Amendola del Sant'Agnello per proteste clamorosa illusione del gol almeno da questa prospettiva sembrava nettamente dentro il pallone Ancora una volta la pressione alta della Barrese, la palla arriva a Sudimeno, ma poi l'intervento in coppia di Maturo e Miranda, ferma l'azione, deve rimessa laterale assegnata alla Barrese con Miranda centralmente per Rinaldi, indietro da Maturo. Alza il ritmo e accelera i tempi la Barrese. Ora avanza con Di Benedetto. Questa volta il tocco di Allegretta è intercettato dalla difesa dei padroni di casa. Simula il numero 9 Solimene, così l'Abbio non, non ci casca, il lancio per Ascione. Ma è pescato in posizione regolare Ascione e quindi c'è ancora un... un po' dubbia la posizione. Non sono convinto che sia fuori gioco al 100%. per <sussurrici> <messurrici> palla <xa> Recupera la dà indietro per Di Benedetti, lancia in avanti per Ascione. Lotta il numero 11 da Barrese, ma buon gioco questa volta il numero 2 Mendola che subisce un fallo da Rinaldi, quindi calcio di punizione per il Sant'Agnello nel cerchio di centrocampo. la battuta di Veniero per il numero 8 Sorrentino che non controlla riparte la Barrese, quindi Rinaldi subisce fallo Rinaldi calcio di punizione per, per i rossi Rinaldi sulla sinistra per Maturo supera la metà campo e venduta la Barrese in verticale per Spilabotte, Spilabotte si accentra tocca per Miranda il cross è rimpallato a buon gioco questa volta Ferraro esce là dall'area di rigore, smissa su un compagno precisamente Tizzano la palla per il portiere, il rinvio è corto ne approfitta oh, Questa è palla Allegretta subisce una carica non per l'arbitro ma mette tutti d'accordo velotti, recupera palla serve Rinaldi il cross Il raggiunge sulla destra ancora una volta Spilabotte torna da Rinaldi numero 9 della Barrese, quindi ancora Rinaldi per Belotti Rinaldi lancia avanti per Spillabotte di testa Borrelli Cross di testa ecco la palla per Allegretta svirgola da buona posizione il numero 18 della Barrese ancora una volta l'azione della De Rossi ospiti che in questo secondo tempo sembrano avere Trovato la strada giusta per arrivare con maggiore frequenza alla conclusione. Ancora una volta di prima Ferraro per Solimene, controllo il numero 9 della, del Sant'Agnello, ma questa volta il lancio è decisamente fuori misura. Rimessa la canale che si incarica di battere Miranda. Batti e ribatti. Si lotta. si lotta in maniera davvero decisa e determinata a centrocampo. Alla fine c'è un fallo ai danni di Ascione. La battuta di, di Rinaldo, molto determinata la Barese. Qui un gol potrebbe cambiare tutto. Ora c'è l'intervento di Piede di Martucci. Ancora un fallo ai danni di Borrelli. Se ne vede l'arbitro. Calcio di punizione. sempre Rinaldi sul punto di battuta in verticale per Miranda Spilabotte si libera per il tiro il tiro però arriva in... senza il... tra le mani del portiere Cannerola buona l'iniziativa di Spilabotte il tiro però non è forte come sperava di fare il numero 9 della Barrese. Ora c'è il rinvio di Cannerola, lungo per tutti e la palla arriva da suo dirimpettaio il collega Martucci che ha già fatto ripartire Pelotti. Intanto siamo già al decimo minuto di questo secondo tempo, sempre il Sant'Agnello in vantaggio per 2-0 sulla Barrese. Salta Lepre, spizza la palla, ma interviene prima di tutti De Palma. La palla arriva così a Tizzano, indietro da Mendola, ancora Tizzano. E questa volta però il lancio ha buona la, la, la pirouette ma il lancio esterno è fuori misura. Intendeva servire Maiorano. La palla però è lunga e termina però una rimessa idea. laterale. Una bella giocata no, di Tizzano in questo caso. Rinaldi, indietro da Pelotti anzi è maturo Ora ancora Rinaldi ancora maturo tutto solo recupera la palla la gira centralmente per Velotti quindi Rinaldi ancora maturo in verticale per Miranda di prima il tocco un po' di Borrelli allontana il pericolo la difesa del Santagnello L'Otta Borrella centrocampo ma alla meglio la meglio di, la, la difesa del Sant'Agnello. C'è questa volta un fallo ai danni di Miranda quindi c'è un calcio di punizione in favore della Barresa. Rinaldi sempre sulla sinistra per Maturo. Il numero 22 resiste a una carica, ma si allunga la palla. C'è intanto un cambio nelle file del, del Sant'Agnello. Esce il numero 9, Solimene. Entra con il numero 18. pink. Quindi in campo non c'è più l'autore del secondo gol del Sant'Agnello, Solimena, al suo posto con il numero 18. C'è un'azione pericolosa ma decisamente irregolare oh, da parte vale, dell'attaccante, degli attaccanti del Sant'Agnello, ma non è così per l'arbitro. senza voler inferire sulla direzione di gara ma sembra leggermente casalinga anche se ora fischio un calcio di punizione in favore di, della la Barrese in attacco a tirare. fermando l'azione non dando la, la regola del vantaggio sul punto di battuta come sempre Rinaldi sulla destra per Di Benedetto avanza il 14 della Barrese il suo cross ribattuto in, in rimessa laterale sempre Di Benedetto questa volta con le mani Tocco di Ascione, non trova un compagno libero, ma recupera la palla a Rinaldi, tiro ribattuto, rimpallo. La palla è deviata però da un, un attaccante della Barrese e termina a fondo campo. E quindi è Cannerola che si incarica della rimessa in gioco. Questa volta è ritenuto irregolare l'intervento di Pelotti ai danni del nuovo entrato Cioffi. Questa volta ottimo l'intervento della difesa alla Barrese. Può ripartire in contropiede Allegretta, Si ferma, torna indietro. Rinaldi di prima, prova a servire Ascione. Di tacco Ascione. Anzi, era, era Lepre. batte e ribatti nella zona tre quarti campo ora la palla arriva a Lepre che di testa prova a servire un compagno ma ancora una volta anticipa tutti De Palma lontano il pericolo quindi ora Sorrentino si accentra il numero 8 del Sant'Agnello aspetta l'inserimento di Alfano è cross in area di rigore di Alfano e colpo di testa e c'è il terzo gol c'è il terzo gol del Sant'Agnello troppo solo, troppo solo l'attaccante del Sanagnano al centro dell'area, troppo troppo solo. Il gol è del numero 11 Ferraro. Intanto nella Barrese è uscito il numero 45, l'Epre è entrato con il numero 19, Monaco di Monaco. Si mette decisamente in salita la gara della Barrese quando dopo il terzo gol di Ferraro. il fallo lo ha subito Rinaldi zona centrale del campo sempre Rinaldi sul punto di battuta lancio in area di rigore e c'è l'auto, no, l'autogol c'è l'autogol di Ammendola che riapre in un certo senso rimette in gara la, la Barrese al diciottesimo minuto dai ragazzi andiamo Lunga, malinteso con il portiere cannarola e quindi ammendola di testa mette il pallone nella propria porta quindi accorcia la distanza della Barrese torna così in gara la squadra ospite e soffrisce anche di una rimessa in gioco che si incarica di battere il portiere Martucci diciannovesimo di questa ripresa Sant'Agnello 3, Barrese 1 la Barrese torna a crederci Ferma l'iniziativa di Sorrentino il numero 8 Borrelli della Barrese, recupera ancora palla ma in maniera regolare secondo l'arbitro. Intanto c'è un cambio nella nel Sant'Agnese. Entra Di Maio, al posto numero 11 Ferraro, porca miseria, vegliati! Lancia in avanti Di Veniero, sull'auto destro controlla male l'attaccante del Sant'Agnello, la palla termina rimessa laterale in favore della Barrese. viene stretto in sandwich da due avversari Monaco di Monaco conquista così un prezioso calcio di punizione per, per i suoi per la Barrese che si incarica di battere Maturo ancora per Rinaldi lancia in avanti verso Ascione controllo di testa Ascione quindi Borrelli ancora Monaco di Monaco allontana però il pericolo Alfano recupera Velotti Di Benedetto si è libero di un avversario la palla è in gioco Rinaldi! Oh, Dai! Cresce un po' il nervosismo! fase confusa della, della gara qualche attimo di nervosismo tra il numero 10 Maiorano del Sant'Agnello e Di Benedetto Sant'Agnello recupera palla La recupera però di nuovo Rinaldi quindi ancora la Barrese, l'era Di Benedetto Velotti, in area di rigore batte e ribatti alla fine la conclusione di, di Monaco di Monaco in inserisce nella parata a terra abbastanza facile il portiere cannerola che fa ripartire così i suoi avanza elefante in l'area di rigore il cross attraverso tutto lo specchio della porta termina rimessa laterale dalla parte opposta è messa laterale assegnata al, al Sant'Agnello. Melotti <totipo> spazza la palla, la prende Ascione. Prova a girarla sulla destra per Allegretta, ma ancora una volta buon gioco la difesa del Sant'Agnello. Questa volta il tocco di Cioffi termina rimessa laterale, quindi c'è una rimessa laterale in favore della Barrese. perde un po' di tempo sulle battute dei calci di punizione il Santagnello anche per far passare quanti il... più secondi è possibile non controlla di Monaco quindi Miranda Borrelli indietro per Maturo il lancio sulla destra di Maturo trova Trova Allegretto, il cross è ribattuto ancora una volta in calcio d'angolo e c'è ancora un'opportunità in zona d'attacco per la Barrese con il calcio d'angolo che si incarica di battere Rinaldi. Il cross di Rinaldi ribatte la difesa del Stadaniello, ancora Rinaldi, ancora una volta Elefante e la palla termina in rimessa laterale. Prova ora a ripartire il Santagnello, ma la palla è decisamente lunga, c'è ancora un altro cambio nelle file della Barrese. Entra Minicone al posto di Spilabutte. Riparto ora la Barreste con Di Benedetti, tocco di Minicone però è fuori misura, tocco di ritorno e la palla termina in rimessa laterale. Recupera la palla Borrelli però la perde. Quindi ancora un batti e ribatti. Con la palla che arriva a Monaco di Monaco nel cerchio di centrocampo. Sulla destra per Minicone. Rinaldi indietro per Di Benedetto. Perotti maturo sulla zona centrale del campo. Il lancio in avanti sulla sinistra. se si gioca Alessandro che senza continuità di azione dal saluto delle due squadre, batti e ribatti un po' di nervosismo e si inizia anche a ferrare la stanchezza tra le due squadre. Sì, eh, ormai c'è un fallo. La direzione di gara è... è un po così entra con il... Con il numero 17 Coppola? Vieni Tra il numero 17 a questo è il numero 10. Coppola, entrando con il numero 17, coppola! al posto del numero 10 Maiorano Intanto Miranda accusato un problema fisico è costretto ad abbandonare il campo a suo posto con il numero 40 Con il numero 40 è entrato Fazzi nella Barrese. Secondo gol! Secondo gol della Barrese! Il cross sulla destra di Minicone! e di testa il numero 11 Ascione accorcia le distanze e riapre decisamente la gara alla mezz'ora di questo secondo tempo la Barrese torna prepotentemente in partita con il gol di Ascione E ora la Barrese ci crede davvero! Bologna, Bologna, bollino, momento di indecisione di Martucci ma alla fine riesce a recuperare la palla, riparte ora la Barrese con Velotti in avanti. E ancora Ascione di prima sulla destra. e c'è il giallo per i pervelotti questa volta siamo GG, je je je je je la Barrese è tornata prepotentemente in partita, ora inizia a crederci e prova a realizzare quello che può definirsi una clamorosa rimonta, ma manca ancora un gol per completare l'opera. Ora Rinaldi che imposta l'azione, il lancio in avanti le verso le Monaco le di Monaco. Le le le Monaco il tocco di De Palma per il portiere Canarola, il lancio in avanti, sbagliato, recupera palla ancora una volta Scione il suo ingresso in cambio ha dato una svolta alla Barresi il lancio in avanti, questa volta è lungo per, per Monaco, anzi per Allegretta partita che si è fatta davvero emozionante in questa seconda frazione di gioco con il Sant'Agnello avanti 3-0, ma la Barrese ha reagito in maniera davvero veramente, ha accorciato le distanze e si è portato ora sul 3-2. C'è ancora un quarto d'ora. E c'è compreso il recupero circa un quarto d'ora e c'è una munizione per il portiere Cannerola che perde tempo. Sta perdendo tempo dal primo tempo e possiamo dire che arriva anche troppo tardi questa volta. Signore! parte ora Canderola ora approfitta il calcio Sant'Agnello ogni occasione per far trascorrere qualche secondo spezzare, spezzare il ritmo si incarica dalla battuta Veniero questo calcio di punizione in zona d'attacco per il Sant'Agnello il lancio in avanti del capitano esce con personalità Martucci e fa ripartire la Barrese con Minicone centralmente per Rinaldi di prima Allegretta Monaco di Monaco, indietro per Fazzi il lancio ancora per Allegretta Monaco di Monaco caricato in maniera regolare, non per l'arbitro va recupera prontamente la palla Rinaldi il lancio di Rinaldi in avanti esce il portiere Cannerola di pugno, svento il pericolo ma ancora di Benedetto per la Barrese con scambio con Minicone si è ricomposta la catena di destra della, della squadra ospite Maturo, cerca di centrocampo, tocca per Velotti lancio di Velotti per Ascione, anticipato eh, eh, decisamente casalinga, direzione dell'arbero decisamente casalinga oggi ha chiamato tantissimi falli senza che ci fosse un, una spinta, una sp niente ha chiamato però punizione. che punizione davvero c'era, qualche intervento più deciso Invece e tanti interventi di mano non visti recupera la palla di Monaco sulla sinistra per la è in area di rigore il 18 il tiro tutta la testa arriva un attimo il tiro oh, oh, sull'esterno della rete Barrese è pericolosissima ancora una volta e c'è un cambio nelle file del Sant'Agnello che l'allenatore ha visto in difficoltà la prima squadra e ora entra con il numero 16. è entrato con il numero 16 Vanacore a posto del numero 17 Coppola quindi Coppola ha giocato pochi minuti in questa gara eh, scelta tecnica da parte della natura in questo caso quindi Vanacore con il numero 16 <totipo> Prova a alzare il pressing alla Barrese ma rinvia ancora una volta la palla lunga la difesa del Sant'Agnello che ora sembra un poco in difficoltà dal punto di vista fisico Alessandro, il Sant'Agnello. Sì sta subendo adesso gli attacchi della Barese che spinge, spinge magari. Anche sull'anno che è dopo sì, il sì. secondo gol. L'ingresso quindi... di Minicone sicuramente è... ha cambiato l'andazzo della partita, è andato anche vicino al gol lo stesso Minicone, la palla è uscita di poco sul fungo. C'è una carica regolare da parte di Borrelli, prontamente rilevato dall'arbitro, questa volta il fallo ci, ci sentiamo dire che c'è tutto. Ancora Borrelli che recupera la palla dopo una ribattuta della difesa, quindi l'imposta ora l'azione da Lotti. Palla sulla destra per Menicone, ma la palla è a metà strada tra Menicone e di Benedetto, c'è cioè un malinteso 3-2. E quindi c'è una rimessa laterale in favore del Sant'Agnello. 38 della ripresa, sempre Sant'Agnello 3, Barrese 2, ma Barrese in crescita anche dal punto di vista fisico, Sant'Agnello invece ci sembra leggermente in calo invece dal punto di vista atletico. Ora il lancio in avanti per Allegretta, area di rigore, il tiro di Allegretta, diventa un cross, ribattuto dalla difesa. non Giusto, c'è ancora una rimessa laterale in favore del. Sant'Agnello con il numero 5 De Palma che si incarica della battuta, va indietro da Capitan Veniero il lancio in avanti allontanato da Maturo batte e ribatte, alla fine esce il vincitore Maturo con la palla che arriva Da Cascione, questa volta il fallo però per l'arbitro non c'è quindi può impostare l'azione Sant'Agnello anche qui si vede l'incoerenza della direzione di gara c'era proprio il gomito alto in faccia ad Ascione l'arbitro non ha chiamato fame quando c'è uno scontro fisico dove non si usano le braccia per l'arbitro è fallo Rinaldi mette palla a terra per Ascione si libera di un avversario Ascione ce l'ha trattenuto di Amendola Amendola è già ammonito, attenzione rischia, rischia il numero 2 nel Sant'Agnello per l'arbitro non c'è non, non ci sono gli estremi per un provvedimento disciplinare, Se alla la capa questa volta Amendola, quindi il lancio di Rinaldi che ha battuto la, cioè la spinta, in area di rigore non è per niente è nulla per l'arbitro la ma recupera la palla alla Barrese il cross in area di rigore ora è Allegretta guadagna un calcio d'angolo il numero 18 del Barrese quando siamo entrati negli ultimi 5 minuti di questa vincente ripresa tra Sant'Agnello e Barrese allontana questa volta il pericolo il Sant'Agnello ma recupera subito palla di Benedetto Minicone, cross in area di rigore il colpo anticipato ma c'è una posizione c'è una posizione regolare degli attaccanti della Barrese e quindi l'arbitro ferma il gioco e fisca un calcio di punizione in favore dei padroni di casa del Sant'Agnello Tempo! Badalini, Tempo eh! eh. eh. Sta recuperando? Oh. Arbitro, Vandaline! So, Tempo! C'è una munizione della no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, può riprendere finalmente il gioco ma si perdono tantissimi secondi ogni volta che c'è un calcio di punizione un rimessa in gioco in favore della Sant'Agnuno ora c'è un calcio di punizione in favore proprio della Barrise ora è Milicone sulla destra il lancio per Di Benedetto non c'è nessun tocco da parte dei difensori del Sant'Agnello quindi la rimessa in gioco spetta al portiere Cannerola 42esimo minuto oramai una lotta contro il tempo per la Barrese per il tentativo di recuperare questo punteggio che la vede sotto di un gol per tre reti a due si lotta ancora tanti contrasti fisici Alla fine esce vincitore Borrelli, gira centralmente per Velotti, lancio in avanti di Velotti per Ascione. Ascione contro la palla, ben anticipato al momento di andare a arrivare alla conclusione dal numero 4 Veniero. Ascione anche l'ultimo a toccare e quindi la rimessa in gioco spetta ai padroni di casa del Sant'Agnello. Dopo un contrasto fisico c'è Velotti che recupera la palla, ora c'è invece Alfano che anticipa Allegretta, quindi rimessa laterale ancora per la Barrese. Fazzi per Rinaldi, ancora un cross in area di rigore, anticipato ancora una volta Minicone, quindi la palla per Velotti, avanzi numero 5 della Barrese, fermato, rimessa laterale, Accella i tempi la Barrese. Controllo ora Fazzi che lascia la palla al portiere Martucci. Che subito fa ripartire ancora Velotti. Il lancio in avanti di Velotti. Di Monaco. Monaco di Monaco. Palla per Fazzi. Indietro per Maturo. È costretto a appoggiare al suo portiere Martucci. Quindi ancora Velotti. Il lancio in avanti di Velotti. Verso ancora di Monaco. Spizza la palla di testa. Perso allegretta, ma la palla termina a fondo campo e quindi. Oh, mi devi come da 4 oh. Oh. Intanto oh, sono stati 4 assegnati 4 oh. minuti di recupero ancora. Come da 4, minuti. 4 minuti e 30 secondi. intanto tiene palla con Di Maio Sant'Agnello che ora gestisce sulla linea laterale sulla zona del tacco destra Dai, bravo Maturo a fermare il numero 16 Manacore, ma il lancio è fuori misura e svanisce così l'azione la ripartenza inizio la inizio della, inizio della Barrese Siamo, inizia in questo momento il recupero ricordiamo 4 minuti concessi dall'arbitro Palmieri di Avellino. Poco meno di 4 minuti a disposizione della Barrese per rimettere in parità il risultato. Barrese ora avanza con Belotti. Sulla sinistra per Fazzi. Il lancio di in avanti di Fazzi non trova nessun compagno libero, spazza la difesa del Sant'Agnello. La ripartenza di Cioffi, anticipato dal portiere Martucci fuori l'area di rigore. Quindi Minicone indietro per Velotti. Il lancio di Velotti per Ascione. Il rimpallo favorisce Minicone sulla zona destra. Ancora un cross, la Barresi cross, spizza la palla di Monaco. Allegretta, la rimette al centro, la recupera ancora Minicone, anzi è Di Benedetto. Rinaldi, Di Benedetto vince un rimpallo di Benedetto quindi Minicone tira Minicone colpisce l'avversario e la palla termina rimessa laterale ancora in favore della Berrise la palla per Monaco di Monaco la tocco di Fino per Rinaldi anticipato dalla difesa del Sant'Agnello rimessa laterale ancora di Benedetto Maturo il lancio in avanti di Maturo la palla arriva dall'Egretta il cross in area di rigore lungo per tutti, non per Minicone Minicone, Minicone, ancora un cross oh, la mani! Oh, no. oh, per l'arbitro è oh, involontario per l'arbitro è oh, involontario azione Discutibile. ci sono discutibili dell'arbitro ancora Barrese il tocco di guarda il un rigore clamoroso! Guarda di replay! Un rigore clamoroso! La mano ci è sembrata decisamente eh. staccata dal corpo, eh. c'era eh. tutto eh. questo rigore! Ma è fusto il portiere per perdere di tempo! Intanto c'è l'espulsione del... C'è l'espulsione per la Mendola. Non è stata assegnata la Barri su rigore uguale a quella data al Sant'Agnano nel primo tempo. Eh. È stato espulso Amendola! Il numero 2 Amendola! ah non è stato escluso il portiere è stato escluso minuti il finali concitati di gioco è stato escluso il numero due a Mendola e non il portiere che no Mendola, Mendola evidentemente per, per, per proteste al secondo giallo che era già ammonito a Mendola dobbiamo sottolineare che la Barresa è particolarmente sfortunata quest'anno con i rigori sia a favore che contro ha avuto contro dei rigori davvero inesistenti e altri invece a favore, nettissimi, non gli sono stati fischiati. Ora intanto è in una fase di alleggerimento la Sant'Agnello, c'è la posizione regolare di, di Cioffi, poi per ripartire ancora la Barrese, c'è ancora un cambio che spezza il ritmo, entra il numero 15. Copri entra il numero 15 del Sant'Agnello a posto del numero 19 Di Maio intanto il cambio e l'espulsione fanno prolungare il recupero stiamo già, stiamo già giocando il cinquantesimo con la barrese che avanza Fazzi invia la palla rimessa laterale. Ancora il Sant'Agnello Lompu. Qua al 54esimo minuto, 49 minuti e 54 secondi per l'arbitro Palmieri. È tutto direzione di gara non proprio eccellente. Quella dell'arbitro di Avellino. Fatto sa che il risultato finale recita Sant'Agnello 2. Barrese, Sant'Agnello 3. Barrese 2. Ricordiamo le reti nel primo tempo sul rigore al 22 di Maiorano, raddoppio del Sant'Agnello con Solimena al trentesimo, quindi nella ripresa arrivano gli altri gol con Ferraro al 17 per il 3-0 del Sant'Agnello, quindi la Barrese che accorcia prima le distanze con la motorete di Amendola al diciottesimo e gol di Ascione al trentesimo. In virtù di questa vittoria il Sant'Agnello sale a quota 13 punti, invece la Barrese resta a 14 al secondo posto. Amici di Piaventi, per, per oggi è tutto, dal campo di Sant'Agnello, Mauro Guerrera, Alessandro Guerrera, vi salutano. Buona, buona serata a tutti i nostri telespettatori. E vediamo appuntamento a mercoledì alle ore 16.30 per il big match tra la Barrese e Bifequense, che potrebbe dare alla Barrese la qualificazione ai Preo. Grazie a tutti, arrivederci.